Benvenuti, Bienvenido. è sempre bello poterci incontrare la domenica E' sempre bonito reunirnos il domingo E condividere insieme la parola di Dio E compartir la parola di Dio Ero molto indeciso questa settimana Ero molto indeciso questa settimana Perché avevo ricevuto delle rivelazioni da condividere con la Chiesa Perché avevo ricevuto rivelazioni per compartir con la Iglesia Però sono cose abbastanza complicate Però sono cose abbastanza complicate quindi cercheremo di, di, di essere semplici. Assigliamoci a tentarlo, a serlo simple. Però è importante andare nella profondità per capire bene le cose. Però è importante andare nella parte più profonda per entender bene las cosas. Noi siamo in quello che è l'anno della promessa. E stiamo nell'anno della promessa. Dopo si compiranno le promesse che il Signore ci ha dato. Dopo si compiranno las promesse che Dio ci ha dato. Però affinché le promesse si compiono, Però compiano. Dobbiamo essere allineati e connessi al proposito che Dio ha per noi. Dobbiamo conectados con il proposito che Dio tiene per noi. È l'unica maniera per poter realizzare le promesse di Dio. Promesse di Dio. Essere allineati con il proposito che Dio ha per la nostra vita. la Bibbia vita. dice in Proverbi, capitolo 16, verso 4. La palabra dice in Proverbi 16, 4 tutto lo che ha hecho il Signore tiene un proposito, incluso l'ombre perverso che fu para il Dio del Castigo. Tutto quello che ha fatto Dio ha uno scopo. Tutto lo che ha hecho il Signore tiene un proposito. E questo non vale solo per la natura. E no solo per la naturaleza. In cui le piante hanno uno scopo. Que le piante tienen un propósito. O l'acqua la, la, la, ha un proposito. O l'acqua tiene un propósito. Ma vale anche per tutte le persone che Dio ha realizzato, creato però vale anche per tutte le persone che Dio creò quindi questa mattina dobbiamo comprendere la prima cosa che Dio ha un proposito per la nostra vita un para vida. anche per il perverso, per l'uomo cattivo anche per l'uomo perverso, per l'uomo male Dio ha uno scopo Dio ha un proposito per lui e noi oggi ci dobbiamo riconnettere col piano che Dio ha per noi Y hoy tenemos que reconectarnos con el plan que Dios tiene para nosotros. Año con un Italia, Hace unos años estaba con un hermano en Italia. Y, qualcuno en y alguien lo conoce porque está en el grupo de nel el segundo grupo de mentorados lo sta nel secondo gruppo di Era Marco, ¿no? Marco. Y estábamos andando a encontrar dei pastores a Milano Y estábamos yendo a, a, a la casa de unos pastores en Milán. Ahora, hoy todos quanti tienen i en sui telefoni. Yo y hoy todos tienen el GPS en el móvil. Pero en aquella época los teléfonos no tenían el navegadores. Pero en esa época en los móviles no había, la, no había el mouse. Y entonces, prácticamente, c'eran los navegadores que se compraban y se metían en la máquina. Así que había GPS que se ponían en el coche. Y yo había ese navegador en la máquina. Y él tenía ese GPS en el coche. Pero ese navegador tenía problemas. Pero ese tenía unos problemas. Che all'improvviso perdeva la strada. Che de repente perdia il cammino. Però lui continuava a camminare come se era sulla strada giusta. E seguia camminando come se stuviera nel cammino corretto. <ride> e quindi tu stavi camminando. A e a un certo punto vedevi che il navigatore ti portava in mezzo ai palazzi, in mezzo ai muri. E di repente encontravas che il jefe se lo llevava come dentro di de unos palazzo, di unos muri. E all'improvviso si bloccava. E di repente si bloccava E ti perdevi. E il navigatore che ti doveva guidare alla fine ti faceva perdere. Poi trovava di nuovo i satelliti. Mm -hmm. E quindi ti spostava e ti faceva vedere che tu stavi tutto un'altra parte. E quindi giravi la macchina, cambiavi strada. Mm -hmm. E poi si perdeva di nuovo. Si perdeva otra vez. E quindi un viaggio che doveva durare una mezz'ora? es que un viaje que tenía que durar una media hora sí. Fine, ¿sí? Sí. al final estabas una hora, una hora y media e era más rápido uh, bajar y pedirle a las personas donde tenías que ir la pérdida del segnale la de señal la pérdida del señal nos uh, alejaba del propósito que teníamos y entonces è eh, uguale molte volte anche dal punto di vista spirituale molte volte dal punto di vista spirituale il diavolo è venuto a separarci dal proposito che Dio ha per la nostra vita El vino para del que Dios tiene para vida. e oggi noi dobbiamo capire come riconnetterci al proposito Y tenemos que entender cómo reconectarnos con el propósito. Así que primero de tenemos que entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros: no somos nacidos por casualidad, y la nuestra vida no es inútil. Uno escopo habíamos: si, si estamos aquí, es que algo tenemos que hacer. Ma la cosa importante è che dobbiamo comprendere che il diavolo è venuto a, a separarci da questo proposito: per fare in modo che questo scopo, questo proposito della nostra vita non si realizzi. E quando si origina il peccato avviene uh, no. eh, nel paradiso terrestre con Adamo e Eva. Passa uh, nel paraíso terrestre con Adanielo. E molti mh, non sanno che la parola peccato no saben que la ha un significato ben preciso. Un significato muy preciso. Significa mancare il bersaglio. Significa faltar l'obiettivo. Il peccato non significa uh, c'è una legge e lo uh, infranca. Il peccato non significa c'è una legge e non la rispetto. Peccato significa mancare il bersaglio. Peccato significa faltare l'obiettivo. E l'obiettivo che mancarono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. E l'obiettivo che fallarono Adani e Eva nel paradiso. Era il fatto che Dio gli aveva dato uno scopo, gli aveva dato un compito. E' il fatto che Dio gli aveva dato un proposito e una tarea. E loro non compirono il proposito che Dio gli aveva dato. Ellos no cumplieron el propósito que Dios le había dado. 2, 15, dice en Génesis 2.15 dice así: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando Dios creó a Adamo y Eva, Cuando Dios creó también este lugar, este jardín especial. También creó ese jardín, ese lugar especial. Y mise el hombre y la mujer con un scopo preciso e puse l'uomo e una donna con un proposito specifico. Dalla parte dovevano coltivare questo giardino, de un lado que el ma dall'altra parte lo dovevano custodire. Que cuidarlo. E da che cosa lo dovevano custodire? Que cuidarlo, dovevano impedire che il diavolo potesse, port potesse portare avanti la sua opera. Oh. Yeah. Però quello che è successo è lo che loro non hanno dato ascolto al diavolo, Escrive, si diavolo. e quindi hanno mancato il loro proposito su non hanno preso cura di quello che Dio gli aveva dato, no que gli aveva dato. e questo purtroppo causò la fine di tutto quella che era um, l'equilibrio di quel momento e questo è tutto quello uh, che era il finale dell'equilibrio di quel momento, cioè quello che fece il diavolo? O sea, che che il diavolo era di distruggere lo scopo che Dio aveva dato ad Adamo e a Eva. Era distruggere il proposito che Dio gli aveva dato a ad Adamo e Eva e quello che il diavolo cerca di fare nella nostra vita e lo che il diavolo hacer vita è di, dis cerca di distruggere è un... lo scopo che Dio ha messo nella nostra vita e nella nostra famiglia. distruggere il uh, proposito che Dio nella nostra vita e nella nostra famiglia la stessa cosa successe con Saul. Lo mismo le passe a Saúl. Quando Dio scelse, eh, quando fu scelto Saul per essere re, quando elegirò Saul per essere re, Dio lo scelse affinché lui potesse combattere le battaglie e vincere le guerre. Dio lo elegò per che lui potesse ganare battaglie e guerras. Ma a causa di un peccato. Però a, a por causa di un peccato. A causa di mancare il bersaglio. Per causa del faltare l'obiettivo. Il proposito che Dio aveva per la vita di Saul fu distrutto. Il che Dio aveva per Saul fu distrutto. Che cosa era successo? Che aveva passato? Stavano facendo una guerra. Stavano facendo una guerra. E all'improvviso c'era da, uh, da offrire un sacrificio prima di fare la guerra e ti aveva offrendo un sacrificio durante la guerra perché lì prima a quei tempi prima di affrontare una guerra si chiedeva il favore di Dio perché anche affrontavano una guerra in questi tempi si chiedeva il favore di Dio e i sacerdoti erano coloro che dovevano offrire i sacrifici e i sacerdoti erano quelli che dovevano offrire i sacrifici e quindi loro stavano aspettando Samuele per poter offrire il sacrificio stavano aspettando a Samuele per offrere il sacrificio e guardiamo cosa succede e passa primo Samuele capitolo 13 Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 11 al 14, lege mucho... Y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho, Saúl? Eh, bueno, Saúl respondió, vi que los soldados me abandonaban, tú no llegabas, y los filisteos se estaban reuniendo en Mijmas. Así que pensé, vendrán los filisteos y me atacarán en Guilal, y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Y Samuel respondió, «Eres un tonto, no obedeces al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandado, entonces él habrá dejado que tu familia gobernara Israel por siempre. Pero por ahora, tu reinado no continuará. El Señor estaba buscando a un hombre que le obedeciera y lo ha encontrado, y lo nombrará él como el nuevo líder de su pueblo». Come non il Quando leggiamo questi versi, Quando capiamo che il proposito di Dio per la vita di Saul e noi tenemos che il proposito di Dio per la vita di Saul era che il regno di Saul potesse continuare per sempre. Era che il regno di Saul potesse continuare per sempre. Cioè sea, Dio lo fece diventare re perché lui doveva morire o finire. O Cosa che Dio non lo hizo re para che él se muriese o para che terminasse su regno. Ma Dio l'aveva chiamato come re per fare in modo che tutta la sua famiglia continuasse ad essere re. Sino che lo aveva chiamato come re per che tutta la sua famiglia potesse seguire sendo re. Però il diavolo mise così tanta preoccupazione nella vita di Saul. il diavolo Saul. Che invece di fare quello che Dio l'aveva di aveva chiamato a fare, si mise a fare quello che Dio non lo aveva chiamato a fare. che Dio non aveva chiamato a E a causa di questo il suo proposito fu distrutto. E causa di questo il suo proposito fu nella nostra vita, se noi iniziamo a fare quello che Dio non ci ha detto di fare, succede che lo proposito di Dio per la nostra vita si distrugge. Basta che il che Dio tiene per la nostra vita si distruisce. La stessa cosa il diavolo ha cercato di farlo con Gesù. Lo mismo il con Gesù. Quando Gesù andò nel deserto, se fue nel deserto fu tentato. Tentato. però l'obiettivo del diavolo era di farlo disconnettere dal proposito che Dio aveva per la vita di Gesù Però l'obiettivo del diavolo era che se disconnettara dal proposito che Dio teneva per lui se leggiamo Matteo, oh. Matteo capitolo 4 vediamo come lui lo ha tentato lo tentò. e lo tentò in tre maniere e lo tentò in tre maniere e disse di chiedere alle pietre di diventare pane le dijo de decirle a las rocas de volverse pan. Pero Jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre. Pero de las palabras que esconden de la boca de Dios. Pero con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el entonces oh, el diablo lo llevó a un templo. Y, dice, si eres el de Dios, giú. y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito, escrito está. Che lui non permetterà che ti, ti farà del male. Che non permetterà che ti hagan daño però sì, Dio, eh, Gesù gli rispose. Però Gesù le contestò che anche scritto che non bisognava tentare il Signore. che no E la terza tentazione la gli mostrò tutti i regni, tutta la gloria. Le los y toda la gloria. E gli dice: Tutto questo te lo darò se tu mi adori. Le dice, Todo esto te darei, si me però Gesù gli rispose: Vattene, Satana. Mm. Però Gesù le contestò, vete Satanà Perché dovrei adorare solo Dio e servire solo Dio Perché solo vorrei adorare a Dio e solo vorrei servirle a Dio Tutte queste tentazioni che il diavolo aveva fatto Todas Avevano un solo obiettivo Tenevano un solo proposito. Spostare Gesù dallo scopo che dal mandato che Dio gli aveva dato propósito Non so se mi state comprendendo Non so se sé si entendete. L'obiettivo che il diavolo ha contro la nostra vita el el tiene con è spostarci dal proposito che Dio ha per noi. Che Dio tiene è sempre stato così. E sempre così. Dalla Genesi, de la, de Genesi. Passando per Gesù. Jesús, fino sì, ai giorni nostri. Il diavolo cerca e molte volte purtroppo ci riesce. Il diavolo intenta, e molte volte lo alcanza. Di spostarci da quello che Dio vuole fare e realizzare nella nostra vita di lo che Dio vuole fare con la nostra vita. Che cosa voleva cercare di fare con Gesù? E che voleva fare con Gesù? Che le pietre diventano pane. Che le pietre diventano pane. Perché? Perché Gesù aveva fame. Perché Gesù aveva hambre. Era lì dove stava facendo 40 giorni di digiuno. Stava lì, stava facendo 40 giorni di digiuno. E l'obiettivo era che lui potesse ricevere la potenza che aveva bisogno per realizzare il piano di Dio. E l'obiettivo era che lui potesse ricevere il potere che necessita per realizzare il plan di Dio però il diavolo stava cercando di farlo distogliere però il diavolo stava intentando distorsionarlo non ci distraiamo non ci distraiamo quindi il diavolo stava cercando di farlo distogliere Así que il diavolo stava intentando distorsionarlo da quello di cui lui aveva bisogno di ricevere in quel momento. Da quello che que lui necessitava di ricevere in quel momento. A quello che il suo corpo voleva in quel momento. A quello che que suo corpo chiedeva in quel momento. Quindi molte volte il diavolo cerca di spingersi su quello che noi desideriamo. Así que, veces, el en lo que non in quello che Dio ci vuole dare in quel momento. La seconda maniera in cui il Diavolo ha cercato di far spostare Gesù dal suo proposito. è stato nel tentare Dio. Ah, tentar sta scritto che lui non ti farà fare del male. È di che él no te daño. Quindi gettati da, il da sopra il palazzo. In modo che non ti succederà niente. E non va a niente. E Gesù gli risponde, non devi tentare Dio. E Gesù gli contesta, non tientes a Dio. Noi non possiamo tentare Dio. Non possiamo tentare Dio. Ah, Dio ha detto questo, quindi Dio deve fare quello che dico io. Ah, Dio ha detto questo, quindi Dio sarà quello che io dico. Non funziona così. Non è così. Non siamo, non è Dio che serve noi. Non è Dio che ci serve. Siamo noi che dobbiamo servire Dio. Siamo noi che dobbiamo servire a Dio. Nel momento in cui noi pensiamo che sia Dio colui che deve eh, realizzare i nostri sogni, e nel momento in cui pensiamo che è Dio il che realizza i nostri sogni stiamo eh, praticamente pensando che Dio deve servire noi stiamo praticamente pensando che Dio è il nostro cielo mentre nella realtà è il contrario mentre siamo noi che dobbiamo realizzare i sogni di Dio siamo noi che dobbiamo realizzare i nostri sogni state comprendendo? Entiendo. quindi se noi iniziamo a, a credere a Dio di realizzare i nostri sogni Así que si le preguntamos a Dios realizar nuestro sueño, nos estamos desconectando del propósito que Dios tiene para nosotros. La tercera cosa con la que Jesús fue tentado fue con la gloria. Todo el mundo te adorará. Todo el mundo te va a adorar. Todo el mundo te, todo el mundo te va a buscar. Tú tendrás el poder de todo el mundo. Era una cosa allettante. Era algo muy tentador. Era una grande opportunità. Era una gran oportunidad. Però che cosa voleva a Dio? Pero che Dio? Molte volte davanti a noi si apriranno delle grandi opportunità. Muchas veces delante de noi nos, no, se van a abrir grandes oportunidades. Oportunidades di lavoro. Oportunidades de trabajo. Oportunidades de familia. De familia. Grandi opportunità. Grandes, grandes Però che cosa quello che Dio vuole dalla nostra vita? Pero qué es lo que Dio quiere della nostra vida? Un giorno la regina d'Inghilterra. La non l'attuale, una precede. Non l'aveva ancora, sino che una vita. Chiamò un pastore. Chiamò un pastore. Perché voleva che doveva essere uno dei suoi consiglieri. Perché fosse uno dei suoi consiglieri. E lui disse: è impossibile questo. E le dice es è impossibile questo. Io non lascerò mai la predicazione della parola di Dio. Io non ho lascio di de predicare la parola di Dio per qualcosa di così basso e di così insignificante. Algo di tan insignificante e la regina rispose sì ma io sono la regina ti sto dicendo che tu sarai il consigliere del re. sì sí, però io sono la reina che sto dicendo che tu vas a essere il consigliere del re. e lui dice sì y, hai ragione e lui dice sì hai ragione neanche uno può paragonare le due cose ni siquiera se può paragonare le due cose perché una è una cosa eterna perché algo è stato eterno. E l'altro è una cosa che finirà. El otro es algo que va a terminar. Quindi il diavolo ti metterà davanti sempre qualcosa di bello, di grande, di allettante. Así, algo de bonito, de grande, de per distrarti dal proposito di Dio. Per distraerti dal proposito di Dio. Però se tu rimarrai fermo proposito di Dio. nel proposito di Dio. Proposito Dios, tu vedrai che Dio vuole realizzare. quello che Dio vuole realizzare. Ci siamo. Cosa stiamo dicendo questa mattina? Che, dicendo che Dio ha un proposito per ognuno di noi? stiamo un proposito per di noi? Ma che l'opera del diavolo è dis disconnetterci dal proposito, la del del proposito. Per farci andare su qualcosa che non è quello che Dio vuole dalla nostra vita. nostra vita. Però il piano di Dio è che noi ci riconnettiamo al proposito. El plan de Dios que nos al proposito. Perché Gesù è venuto a distruggere la separazione fra noi e Dio perché Gesù vino per distruggere la separazione tra noi e Dio in modo che lo possiamo servire senza timore per che lo possiamo servirlo senza temore Luca 1.74 in Luca 1.74 quando Zaccaria finalmente parla può parlare quando Zaccaria per fin può parlare dopo la nascita del Giovanni Giovanni Battista dopo il nascimento di Giovanni Battista dice questo dice questo uh, concedere Concedernos che, liberati dalla de mano dei nostri nemici, le serviamo senza temore. Qua sta parlando della nascita di Gesù. Del e dice che quando Gesù nascerà, dice che quando va a nacer, è per liberarci dai nostri nemici. Affinché possiamo servire a Dio senza temore. Ovvero affinché possiamo attendere il proposito che Dio ha per la nostra vita. O sea, para que podamos uh, cumplir il propósito che Dios tiene para nuestra vida. Questo avviene attraverso una riconnessione e una relazione con Dio. Questo passa attraverso una riconnessione al... Sí? al proposito oh, alla okay. relazione con Dio. questo okay. passa con una riconnessione a... Bueno, a una relazione con Dio. Quando Gesù com ha compiuto il suo proposito, Jesús el su proposito si è rotto quello che era la separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo. rompió, el, uh, bueno, un... Quando si rompiò la separazione tra un luogo santo e santissimo. E questo ha permesso all'uomo di poter parlare direttamente con Dio. le al de con Mentre prima tu non potevi parlare con Dio. con C'era una separazione. una separación. Oggi noi possiamo invece avere una relazione. una relación. Riconnetterci con Dio. con Dios. E quindi riconnetterci al suo, sí, suo proposito. Lo scopo per il quale siamo nati. Il proposito per il quale abbiamo nascito. Perché Davide ebbe eh, un risultato diverso di Saul? Perché Davide ebbe un risultato differente da Saul? Sia Saul che Davide hanno peccato. Saul e David peccarono i due. Però il regno di Saul finì, il proposito di Saul fu distrutto. il proposito di Saul fu distrutto Mentre il proposito di Davide è continuato ad esistere. Il proposito di Davide si è Saul anche era un uomo di Dio. Saul era un di Dio. Saul profetizzava. Si diceva, c'era un detto, ma come anche Saul è fra i profeti. Ma Davide aveva una cosa in più. David tenía algo más. Davide aveva una relazione con Dio. David tenía una con Dios. E questa relazione era qualcosa di differente. Questa relazione era differente. Che gli permetteva di rimanere collegato al proposito di Dio che le permetteva di essere uh, uh, allineato con il proposito. Per questo il diavolo attacca così tanto il nostro proposito. Per questo il diavolo attacca tanto il nostro proposito. Attacca tanto la nostra relazione. Attacca tanto nostra relazione. Mi state seguendo. Mi state seguendo. Mm. Vedo qualcuno che sta a mezzo. E io sta mezzo. Mi state comprendendo. Intiendo. Saulo e Davide, tutti e due erano re. Saul e Davide i due erano re. Però Saul ha finito, ha terminato il suo proposito. Però Saul terminò con il suo proposito. Invece Davide no. Mentre Davide no. Per favore, non so se possiamo aprire un po' la porta, così basta un po' di aria. Se possiamo aprire un po' la porta. Che l'aria condizionata calda ci fa un po' poco... Sì, l'aria condizionata. Grazie. Grazie. Quindi Davide riuscì a tenere il suo proposito, tener su proposito. Perché ha mantenuto la sua relazione nonostante il peccato. Perché Saul invece non aveva una relazione né prima né dopo. Pero Saul non aveva una relazione con Dio né antes né después. Saul serviva a Dio. Saul, a Dios. Saul aveva Dio. Saul tenía a Dios. Ma Davide aveva un padre pero David tenía un padre David era un amigo David tenía un amigo y eso marcaba la diferencia y lo rimase conectado eso al propósito que Dios había. y se quedó conectado con el propósito que Dios tenía para él 5.36 en Juan 5.36 dice así, así dice, pero yo tengo una prueba más importante que lo que decía Juan las obras que yo hago son, son mi prueba el padre me dio esas obras para hacer uh, y ellas demuestran que él me envió Gesù disse che il Padre mi ha dato le opere da fare dijo, mi padre me dio las obras para hacer. questo ci parla di proposito, nos habla de proposito ma anche di relazione pero de perché ci parla delle opere da fare de de ma ci parla del fatto che Gesù chiamava Dio Padre, padre. c'è una connessione fra la relazione e il, e il proposito una una relazione e il proposito. Dio ha preparato opere già per noi da compiere. Però noi ci accolleghiamo al proposito. Però nos con il proposito. Attraverso la relazione. Attraverso relazione. Abbiamo bisogno di avere una relazione. Tenemos che Ed è lì che ci sono le più grandi e che hai le più grandi battaglie ah, tu puoi fare tutte le cose religiose di questo mondo che vuoi tu puoi fare tutte le cose più religiose di questo mondo puoi accendere tante candele davanti alla Vergine. puoi accendere molti bellissimi a la Virgen puoi andare a piedi fino a Pompei perché così eh, è una cosa religiosa puoi andare a piedi fino a Pompei perché è più religioso il diavolo non ti attaccherà mai. Il diavolo non ti va attaccare. Ma quando inizierai a cercare di pregare avendo una relazione reale con Dio. a con È lì che ci saranno i problemi. Problema, sì. Lì il diavolo si presenterà. Diavolo te va Perché nel momento in cui tu ti connetterai a Dio attraverso una relazione. Perché ti a Dio attraverso una relazione. Ti connetterai a Dio anche per il tuo proposito. Ti connetterai a Dio attraverso il tuo proposito. Amen. Quindi, ora, come ci riconnettiamo al proposito di Dio della nostra vita? Así nos al de Dios para vida? Abbiamo bisogno di intendere il sacerdozio di Melchisede. Que el de Melchisede. Secondo la Bibbia ci sono due tipi di sacerdozio. Según la la Bibbia, hay dos tipos de Un sacerdozio levitico, Uno de... levitico, che ci parla quindi del sacerdozio della famiglia di Levi, <ride> che nos habla del Abbiamo che questa famiglia ehm, ebbe eh, questo compito da parte di Dio. Ese deber de parte de Dios, di offrire sacrifici per, il, eh, il, per coprire i peccati de para los pecados, del popolo di Israele. Israele. Però nella Bibbia esiste anche un altro sacerdozio che viene prima di quello di lei. Que de che viene prima della legge. Viene antes de che è il sacerdozio di Melchisedec. Que es el sacerdocio de Menchísera. Que es un uomo un poco enigmatico. Es que es un hombre un poco complicado. Porque no tiene una discendencia. Appare, scompare en la Biblia. Appare y desaparece en la palabra. Y muchos en esta persona ven a Jesús. Y muchos en persona ven a Jesús. Y también en el Nuevo Testamento, Paolo lo riprende como una figura de Jesús. Y también en el Nuevo Testamento, Paolo lo. Una e anche lui fa una cosa, prende il pane e prende il vino. vino. Ed è come una, una simbologia della Santa, de Santa Cena. Però perché è così importante capire la figura di Melchisedec? perché è Melchisedek? aveva uno scopo importante. Perché Melchised aveva un proposito importante. Melchisedek permise ad Abramo di entrare nel suo proposito. Melchisede le permise a Abramo di entrare nel suo proposito. Se tu vedi Abramo prima di incontrare Melchisede, non conosceva molto dello scopo della sua vita. Non conosceva quasi nada del proposito ed era, ed era lì triste a piangere perché non aveva figli. E stava perché non hijos. Però quando incontra Melchisede, dopo questo pane e questo vino, il vino. Dio appare ad Abramo e gli parla le a e, gli habla. e gli mostra tutto il piano tutto lo scopo e gli mostra tutto il proposito dice tu non solo hai figli e lei dice, non solo ma questi figli saranno schiavi per 400, anni in saranno per 400 anni in Egitto dopo questi 400 anni loro ritorneranno su questa terra e, su 400 anni a questa terra. e loro conquisteranno questa terra domineranno questa, questa, questa terra e qui nasceranno un regno dove eh, dei figli miei e nascerà il Dio gli mostra tutto il piano Dios le todo il Dio gli fa comprendere tutto il proposito Dio fa entendere tutto il proposito però questo non avviene all'inizio con, no all con Abramo ma avviene dopo che Abramo ha un incontro con questo Melchizedek. passa dopo che Abramo tiene un incontro con Melchisedec e Melchizedek, che rappresenta anche Gesù e Melchizedek che rappresenta anche Gesù che non aveva una genealogia. Che non aveva una genealogia. Ha anche una rappresentazione per il Nuovo Testamento. Perché rappresenta quelli che sono i ministri nel Nuovo Testamento. Perché rappresenta quelli che sono i ministri nel Nuovo Testamento. Prima una sorella mi stava dicendo che non possiamo da solo da sole realizzare quello che Dio ha per la nostra vita. E anche la mamma mi diceva che solo non possiamo realizzare quello che Dio qui per la nostra vita. E questo è assolutamente vero. E' vero perché abbiamo bisogno di persone chiamate da Dio perché necesitamos di persone chiamate da Dio che ci innestino nel proposito che Dio ha per noi che ci pongano nel proposito che Dio per noi la Bibbia lo dice in Efesini, capitolo 4 la parola lo dice in Efesios, capitolo 4 dal versetto 11 al versetto 16 dal versetto 11 al 16 leggendo piano piano mm. ah. Cristo mismo le dio dones alla gente a uno del don di de essere apostoli a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias, y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Así no nos, no nos portaremos como niños, Ni, seremos como, o sea, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero, y el cuerpo, el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Aquí el apóstol Pablo un misterio. Parla di questi doni. Parla di questi doni. Di apostoli, profeti. Di apostoles e profeti. Evangelisti. Evangelistas. Pastori, maestri. Pastores, maestros. Questi avevano lo scopo di preparare le persone. E il proposito di preparare le persone. Per il lavoro del servizio. Para el trabajo del servicio. Che significa um, proposito? Un quindi Dio ha dato i ministeri dio per connetterci con il proposito, con el proposito. In modo che possiamo come dice qua maturare para que madurar, non essere più come dei bambini no ser como niños, ma maturare sino que madurar, in modo che possiamo realizzare, para que realizzare quello che Dio ha preparato per noi lo che Dio ha preparato per noi state comprendendo? Entiendes? Il ministero serve per innestarci all'interno del proposito di Dio. Il ministero serve per nel proposito di Dio. Se si stiamo da di soli di a casa a pregare, stiamo solo se in casa orando, magari perché il pastore ci ha offeso. Perché il pastore ha O siamo scandalizzati per quello che que ha detto quell'altra persona. Oh. con que persona. Non potremo riconnetterci al piano che Dio ha per noi. No con el plan que Dios tiene para Rimarremo nos... come dei bambini immaturi. Nos como niños piangendo sì. di qua e di là. Di perché vogliamo il ciucciotto. O perché vogliamo il cioccolatino. O perché il cioccolato. E non capiamo invece che Dio ha un proposito. Per la, per la nostra vita. E questo è un problema anche nella Chiesa oggi. Un nell oggi dove ci sono tanti pastori che predicano la parola. Che predican la parola però che non hanno compreso che il loro scopo. Non il è, è di connettere le persone al loro proposito, al proposito. Pa bisogna passare da essere intrattenitori di persone. Mm -hmm. A come, a come Melchizedek essere dei connettori delle persone al proposito di Dio per la loro vita a essere connettori delle persone o sea, uh, con il propósito di Dio perché Dio ha il proposito per noi perché Dio ha un propósito per noi propósito para però se non incontreremo Pero si no a Melchisedec se non troveremo quelle persone che ci aiutano a maturare dimmaremo dei bambini niños, senza entrare nel proposito. abbiamo bisogno dei mercisede, de los mercisede che ci connettono al proposito. che ci facciano maturare, che nos hagan maturare affinché noi stessi possiamo compiere l'opera che, che, che, che Dio ha preparato per noi possiamo l'opera che, uh, che Dio ha preparato per noi la Chiesa ha bisogno di maturare. La Chiesa necessita bisogno di proposito. In proposito. Sai quando ti rendi conto che una persona sta maturando? Sabes quando ti dà conto che qualcuno sta maturando. Quando inizi a avere dei propositi. Quando inizi a avere dei propositi. I figli finché sono piccoli? I figli che sono piccoli. Di cosa si preoccupano? Di che si preoccupano? Ah, devo andare a scuola. Ah, devo andare a scuola. Devo studiare. Devo studiare il pensiero più grande è quale scuola devo scegliere il pensamento più grande è quale scuola devo scegliere però arriveranno un momento che finisce la scuola però arriva un momento in cui termina la scuola e adesso? e ora? qual è lo scopo? qual è il proposito? che devo fare? che devo fare? ah vabbè vado a lavorare Bueno, vado a lavorare però? Y qué? ma quando inizieranno ad avere una famiglia? però quando inizieranno a avere una famiglia inizieranno a capire che la loro vita ha uno scopo inizieranno a capire che la loro vita ha uno scopo i padri quando sono malati i padri quando sono enfermi si facciano lo stesso per andare a lavorare si levantano ugualmente per andare a lavorare perché sanno che loro figli non hanno bisogno di mangiare perché sapevano che i suoi figli hanno bisogno di è lì che le persone maturano e sapevano che la gente madura. perché si rende conto che la sua vita ha uno scopo perché si rende conto che la sua vita tiene un proposito. e anche noi nella nostra vita ci dobbiamo rendere conto che abbiamo un proposito. Un proposito per il regno di Dio. Quindi, cosa faremo oggi? Andremo a amministrare una riconnessione con il nostro proposito. Abbiamo bisogno che questa connessione ci venga amministrata. che amministri questa Il pane e il vino il pane e il vino simboleggiano il sacrificio di Cristo sulla croce simboleggiano il sacrificio mm. di Dio sulla croce però Melchisedec rappresenta la persona che aveva amministrato questo e rappresenta la persona che aveva amministrato questo che aveva fatto in modo che questo sacrificio potesse servire per la vita di Abramo, non è vero che non abbiamo bisogno dei ministri, non è vero che non abbiamo bisogno dei servitori di Dio, non è vero che non abbiamo bisogno dei servitori di Dio, molti oggi vogliono essere indipendenti, non funziona così, abbiamo bisogno di persone che ci ministrano, quello che Dio ha fatto. In modo che quello che Dio ha realizzato. Para que lo que ha realizzato possa diventare effettivo nella nostra, nostra vita. Quindi vogliamo avere un momento, vogliamo pregare tutti insieme. Así a... Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Se vogliono che possiamo pregare anche per loro, magari ci possono contattare privatamente. Se per possiamo in privato. Però vogliamo adesso pregare qui. Però vogliamo ora qui.